Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su Super Smash Bros Ultimate Per una volta che non avevamo degli eventi o robe del genere abbiamo iniziato la, la cosa con un... un, un um, come sì, come chiamarlo? Allora. Come chiamarlo? Non so Sì, allora In questa parte andiamo dal personaggio Fermo, fermo dove andare io? Che fai? No, ci devo andare io. No, ci devo andare io. No, ci devo andare io. Tu hai io. giocato con la pianta piranha. Non so è così. vero. Sì, è benissimo. Ma non è vero. Ti ricordi che tu hai giocato. hai fatto un, un sacco di battaglie insieme? Per... Oh! E fammi almeno comandare. Oh. Sto comandando la pianta piranha. Sì, pirana. se lo comandi però poi tocca, tocca a te giocare. No. No, ho sbagliato, vabbè. Vai, gioco io dai. No, gioco io! Con chi ma giusto? se devo giocare io! Ma il personaggio ci devo sbloccare io! No, non detto. è vero, non l'abbiamo mai detto! Sì! Dai, ma sono due contro uno, non ti riescono a uccidere! Buono, vai, vai, uccidete! Forza ragazzi, forza! Anche la prossima eh, la devo fare io, perché no, tu... La prossima no! Sì, perché tu hai giocato due volte di seguito. 500. E che c'entra? <ride> Ma devo giocare pure io due volte di seguito, fino al tuo turno. Prima hai detto, eh vabbè, ho, ho premuto per sbaglio il pulsante, poi l'hai premuto per sbaglio di nuovo e hai giocato tu invece che io. Appunto, eh, l'ho premuto sbaglio. Eh, però potevo ricominciare la battaglia. Invece e... no. Hai detto tu che non volevi giocarlo che cacchio dici? <ride> oh, gi gioco due volte io Punti. viene come no con il personaggio però no, lo faccio vedere il personaggio questo. se lo sbaglio forza ragazzi no ragazzi no, non va bene così LOL mi stavo uccidendo l'altra la, più ti stavi uccidendo l'altra qui mi stavo uccidendo l'altra tizia no perché cos'è cosa ho detto? La, stavi... Mi stavi uccidendo l'altra cosa No vita. tu Da solo sì. oh, Ok ora oh, andiamo nello spazio io. Non è vero perché dobbiamo cerchiamo di fare qualche spirito buono No Qualche okay, spirito no. intendono forte Vai giù No andiamo solo nello spazio Menu Eh? Un attimo Menu cosa? Ah. Ah. Allora 66. Beh, insediamoci però. No, tu Ah, bravo, maggiore difficoltà quando ti attacca oh. Mentre Corri. Può essere buono. Questo invece è 50. No, 30. Guarda tra la trasformazione. Fermo! Scusa, fetto curativo! Marco! Oh! Marco, basta! Marco! Perché? Cosa Fermo, Perché ancora lo tieni troppo. Oh Marco, ma lo. Ma tanto, neanche a metà faccio! Mm? Mm? Anche okay, questo è un... <ride> huh. no. Sì, che cosa scende? Che signor fa questo? Che qua te le ripetute senza penalità, vediamo. Ah ho capito! La tua velocità sì, ho capito, capito. diminuisce. Quando, quando fai tante schivate di fila le fai più lentamente. Ma direi che le conservo. Ok. Fino almeno a 70 mi sa. Allora, so. il meccanico della squadra Star Fox. Potrebbe certamente ripararla. Eh Marco, nello spazio non si va Marco. E dove, dove andiamo? È. Minimappa. Oh, io volevo fare i gli... leggende No, le leggende le facciamo per ultimi. Ma perché? Perché sono troppo forti. Facciamo prima i boss e poi le leggende. Che cosa? Vabbè, facciamo questi spiriti qua a caso. Caotix. Um, non ti serve nessuno di loro. L'unico di loro è di E anche se è frega. No, ho sbagliato. Te lo dico io perché. Per consigli a quelli. Perché così... Perché cioè così li vedi. Eh. C'è cioè, il fiore in testa cioè, e su se... danno. Perché mi interrompi con la cioè non C'è cioè, solo il fiore in testa e si vede il fiore. E prende danno. Si vede il danno. E anche se condizioni oh, in testa. Sì, non sì, sì, ok, ho capito, è possibile. Sì. Mega mano. Di nuovo. Eh sì. Pronti! Sì. Così vi fate prendere voi. Ah oh wow, King k Rool, usato per backborn. Per molto molto intelligente come scelta perché nel vector quando diventa grasso <ride> chi ci sarebbe chi? Uh, sarebbe la l'ape l'ape si sì. come si chiama non è neanche un problema il fatto che, che sono, sono trasparenti tanto lo sono per pochissimo tempo cioè perché quello no, è un problema un attimo cosa? Perché sto andando al contrario? Perché sei lampo. No no, il mio... il mio... il mio è... come il prima andava al contrario... si è inventato tutto Marco... ma che cacchio... oh, perché dovrei inventarmi tutto? <ride> ma che ne so, ma come fai a essere lampo se non c'è scritto da nessuna parte? e no? boh! O ti sei confuso tu? no no. Avremmo usato un oggetto, potresti me. No. Non... To... Ok, New New. Oh! Aspetta. Morite tutti! New. Oh. Uh. Triple kill. Triple kill. Ah. Hanno messo non hanno messo Espo però, nessun personaggio che simula Espo, hanno messo uh, Espo Espo, il coso viola la ah, corno Eh sì, hanno messo espo, Oh una, una forte Fata radiosa Oh mio dio Che cos'è? Si sta contorcendo tipo Madonna mia Vai Le mosse speciali saranno più potenti Il nemico recupererà molti danni St sembra che sta dando uno schiaffo a, a me. Sembra a me sembra che, che è stata... che gli hanno dato un colpo così forte che si è spezzata la spina dorsale. Guarda la mano. <ride> su Zelda. E <ride> face palm La barra smash si riempirà... Oh mio Dio, no. Allora... Wow, la barra smash si riempie più velocemente lo so però no, no, non è detto come so. se sono. Non lo so non lo so no. perché non stai fermo eh? I, i, i. così comunque è molto più brutto cosa così la, la selezione di personaggi che cosa ancora la selezione di personaggi è più brutta ora perché è, è, è diminuito la grandezza. Ma chi se ne frega, sono solo le queste cose. Noi siamo... Uh, puff. Questo. E poi devo cambiare lo spirito attaccante. Pochi d'occhi. Let's go. P.S. Zendamazzi. Mazzi. Giga Puff. paff. Giga Puff. paff. mentre più alte di te, giggle. Gni, ni, ni. Cosa? Nani Insomma, non, non mi fa tornare qua, non mi fa attaccare. I, i, i. Questo è Edge è... Garding. Non è Edge Guarding. Perché. Perché semplicemente la quella... sta ferma così, la Edge Garding è quando tu vai a massacrarlo oppure quando è off stage. E tu eri off stage. Sì, Cambia.. Ma va? Io non so come funziona, non so, come è che... Lo so che non so... Sei posso... a dormire. Vabbè, ok. Non stai facendo per l'udetto. Comunque non so chi sia il meccanico di Star Force, tu lo sai. No, lo non lo so. Non so. No, non credo. sarà qualche farlo. personaggio, dico, quindi... Ho uno spirito pure falco Uno spirito per forza non è questo un personaggio, perché dovrebbe essere un personaggio? Mi sa che alcune cose c'è bisogno di un personaggio, no. in sei, sei curata, dai! Addio! Ciao Marco! No, scappa! Scappa! Resiste. Devi scappare! Non devi resistere, devi scappare! Ancora non ho imparato di oh. smash finale. No ma com'è? come faccio di impugnare? ma com'è? Di... ecco sbagliato pure puoi cancellare non c'è cioè di... cancellare tra virgolette è puoi togliere la battaglia non lo so, Pronti, non so come dirlo oh cambia il personaggio. Oh. ah scusa vuoi continuare? mo veramente no? Di un un Kirby Kirby Comunque, nel prossimo video video una una demo di Mitopia la demo di Mitopia quella Vai, la demo di Mitopia e cercheremo di farla fino in fondo in un solo video, sarà un perché lo dici video. ora, scusa? Perché così eh, per dirlo pure a te se no prima lo dimentico. Cercherò di farla fino in fondo in un solo video che se dura più di mezz'ora. Non durerà mai più di mezz'ora. Ok. Sono completata quattro volte in, in un'ora, non se so. può. Sì, va bene. Ma com come cacchio ti diverti tu? Completando mille volte lo stesso gioco. Perché io stavo farmando praticamente i, i soldi. Così praticamente diceva che nella versione completa, nel gioco completo, eh, potevi ah, sì. riprendere i progressi della demo. Quindi praticamente io mi facevo tutto nella demo. Ah, sperando eh. di avere un, il gioco completo un giorno. Sì. Ma co Ora. Si ora cura? non sto più continuando perché costa troppo la roba. Quindi sì, dovrei fare i livelli ore e ore. Si è curata. No, no, no. Devi no, scappare. Come. Ma, ma come faccio a scappare che stavo a mezz'aria? Oh. <ride> non lo so. <ride> Cambia fammi. che c'hai. tu che. perché dovresti cambiare? mia formazione no non voglio i tuoi fusi e poi giochi giochi tu se, se faccio di vincere eh, quel punto scegli un personaggio scegli un formaggio Kirby. e io uso Kirby blu boh. senza nome ottimo ma ottimo come senza nome senza nome ah vabbè tanto abbiamo gli stessi comandi io e senza nome Pronti? Non hai capito, sei G1! E allora? Questo scenario però è bruttissimo! Io li odio i scenari con le piattaforme. Perché non? Con, non con le piattaforme. Ah, le rovine. I scenari delle rovine. Cioè già sono fatti io scoli con gli ostacoli. E dicono. alcuni dicono pure che quelli con le rovine sono i scenari di dei gali per, per fare le battaglie smash cioè non quelli destinazione finali tipo quelli omega devo ucciderla ora si sì! si stava pure curando mentre moriva ora chi sta Bo. Bob aggiusta tutto ah oh, wow yoshi vuole warr una una osta. dove vai cercare spiriti andiamo in un punto un attimo guarda qui lì sta vedi lì sta un punto in cui non abbiamo fatto niente quindi devo Come fermo andare? fermo vuole andare, qua. vuole andare di qua non c'è niente abbiamo già finito l'Holypop Land eh mm, Land io l'ho chiamato così il pizza perciò sarei tu che riceverai l'odio quello è la leggenda se vuoi provaci io non lo faccio quando pe se perdi no lo devi fare no <ride> se non vinciamo mai che stai facendo ma oh hai visto Vai indietro vai indietro quello è, il, è la cosa del nintendo 64 il logo del Nintendo 64, quel palazzo giallo, rosso e verde e blu. Il logo del Nintendo 64. Leggenda. Ma va, guarda, sei fica che me lo dici tu. Eh già. Sei cieco. No, tu. <ride> e... Lì sta un dungeon, ma tu hai detto che li facciamo dopo. Ma va? No. Ma va a cosa? Che li facciamo dopo. Perché è ovvio. Perché li vorresti fare ora, fammi capire. Se vuoi puoi fare. No. Io, io li... Pesce. Io di solito li faccio faccio appena in prima. Standard potente. In controtempo, il posto speciale sta nel mezzo del potere incontro tempo il posto della prima se sta mario no, non è vero che si perché tu stai in piedi. Ma smetti marco marco marco marco marco marco marco marco marco ammazziamo dei dei gli spiriti combattenti no. a livello 30 no Why? No Why No. Not? Perché no, non mi va? Sono più forti però. A livello 30 nemmeno è il massimo. No, di, cioè dei stelle 3, terza stella. Asso. Perché fai così? Sasso. Non Sasso. Di Sasso. Asso! Asso! Sì. Ah si! Sì. Ah, <ride> Lo scenario con cui ho shottato tutti perché ti mandavo fuori da da, da legge. No, ho cercato di dare un pugno alla scossa elettrica. Aspetta che vedete sto arrivando. Pesce, pesce, pesce. Sirena, madonna che non è originario. No. Pesce, sirena, madonna prendi veramente le condizioni eh, danni gradualmente eh, attacco <ride> e visto che deve morire visto che recupera tutto dobbiamo usare Kirbo che gli fa tanti danni Non gli è vero. tanta bua nessuno ha eh. mai detto bisogna usare Kirby perché io sono bravo con Kirby. Si può usare chiunque, non è stata.. so, se... ma io sono bravo con Kirby, quindi, quindi lo uso per fargli tanta bua. Non abbiamo neanche visto di che gioco. Mammi. Sì. Se proprio vuoi. <ride> Scarso. Perché andiamo in acqua non ti non si toglie l'inchiostro? Mm -hmm. Logica Nintendo? Eh? No, che scarso, no. Ma che scarso, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Lol <susurra> Perché? <susurra> Lol <lola lola. susurra> Che fai? Sono spirito. Oh, la va bene, ci vado! Perché la Stella, sì. squadra Kirby, quattro Kirby. Uh, ok. Che le squadre Kirby, le squadre di solito sono scarse. Quindi uh, sì. lui attacco e vado di difesa. Eh, vorrei usare Kirby perché ci sono già tutti i Kirby però... Usa. No, Con chi no. Io sarò il... il Kong alpino. Alpino o albino? Albino. E anche Alpino in realtà. Alpino. Cioè il Kong delle Alpi. Il che mm. Io distruggere piccoli insetti. Gialli a forma di. di limone. A forma di, di. cerchio. A forma di sfera. Palla mm. Kong. Mm. Solo Palla Kong può esistere come sfera. Sì, va bene. No, LOL sei morto. E eh, LOL no, sei morto, grazie. Io cerco di, di usare il recovery ma non fa. L'ha fatto, però se non è abbastanza Non fatto in ritardo. Scegli un personaggio! Cambia. Shh. Chibi. Andiamo a corpo! Pronti! Oh, let's go! Ah, stiamo spammando. Eh, eh, eh, eh. Non mi interessa, moriranno comunque. Vedi? Eh, eh. sono Spamme. tutti riuniti per per perché mi vogliono ammazzare, ma io ammazzerò loro. Guarda come si mette la formazione proprio. Loro lo sanno come si combatte. Eh, come sì, si Sì, però noi non siamo in, in più personaggi. Quindi è normale che noi spammiamo. Ora che sì, che fai? A usare solo la pietra? Sono troppi! Non riesco a gestirli! Non mi interessa! Questo è come si combatte illegalmente! Bambini, siate illegali con i vostri amici! Ma attenti, allora. Dai, uccidetelo, papà. uccidetelo ragazzi, forza! Uh, no. Vai, forza ragazzi! Proteggete quel Kirby sordito! No. Bravo ragazzi! Separato al momento giusto come fare un vero uomo. Dai, sei l'ultimo rimasto dalla tua stirpa. Poverino. Oh, <ride> Cosa? Cosa? Non, non ho ucciso io, non ho capito no, niente. Mi espl è una bomba. Dai, schifo. <ride> ho pure usato un tempismo terribile con il martello. No, tu. ti è scoccata! fa niente. Snake man! <ride> <ride> naturalmente ok energia e sala di dagli strumenti okay. il, il nuovo smash finale di snake, cioè Wario con Wario Man e invece snake con snake man si sì, si sì, sì. wow facciamo per snake un bambino può farcela No? contro un soldato può farcela un contro mio. un soldato <ride> addestrato. E eh, io sono solo un bambino con un serpente con dei poteri psi psicopatici. Sono un bambino psicopatico! <ride> ni, ni, ni ni ni ni Oh no! Sono due soldati addestrati a tutto! Bomba. Non fa niente, usa i miei poteri per distruggere! Cos'è quel robo? Ah, è un topo di metallo! Si sono uccisi da soli! It's time first! Allora! PK di... Che poi uh, tra tutti i tizi di Spotify Funda! Sono. Picky Funda! F... Oh, sono Fuffi e l'abitante sì, non sono adatti alla lotta. Perché? Pensa, chi è? Sono altro? persone normalissime. Solo che hanno. Ehi, chi è. chi altro non è adatto alla lotta? Quello account lottano tra loro. Un cane e un'altra. E non vanno nemmeno d'accordo nel gioco. Bravo. E eh, sì. appunto lottano tra loro. Non lottano tra loro. Il cane semplicemente a raccogliere anche altre quando. Vedi, sì, io voglio ammazzare questo, che è fortissimo. Ma non è vero che forse. Ma che t'ha detto? No, Marco, no. No Marco, no, no, Marco, no. No, Marco, no. Beh, no. ora è il nostro spirito migliore. Il trio brio. Yeah. Let's see. It's not. Io che cosa ti ho detto? Ma it's scusa it's la potenza ma ancora a sto punto, fino al max Dali due spop, basta, quanti! Dai ma. grandi! Ora io oh, la sua più forte forse! No, non è vero! Cosa? Non sai leggere la potenza! Ah no, un attimo! Sì, è il più forte! E ti dà salto meno <ride> però. Mm. Ok, cura d'emergenza se non leggi... Se non leggi... Se non leggi... Se le... le... le... Dopo un po'. Cos'è che fa cura l'emergenza? Boh. Massello. Leggi! Oh. Leggi! <ride> non, sono non sono qui per leggere. Divergere le cose. Ok. Ti cura a un certo punto quando aggiungi... Sì. una certa percentuale. Sì. Mortissimo. Sassuale. Uh, sì, come no? Ti scono sempre, so sempre i soldi. Mega Man, scommettiamo? No. Lucario, fa niente. Non ci sono buur. mai quelli che ti piacciono. Burko. Che scarso. Lussina. Fiora. Notare. Ah, anche Shulker. Shulker? Sì, quello dei, di Minecraft. Di main camp per Ma si stavo uccidendo tra loro Ma no, non è vero, non posso. Lo so, però stanno facendo attacchi. Tu, oh, difesa meno, hai capito? No. Oh no! Backslash! Ma, ma sai usare Lucario! No. Almeno le mosse neutrali, quelle, quelle Smash! Quelle cose. Cos'è successo? Cos'è successo? Che sei scarso? No, cos'è successo? La oh. sfera? stavo che caricando dan, la sfera Sì, lo so ma, eh, lo so, ma no. non, ho non ho fatto danno a loro e loro stavano, att stavano attaccando la sfera ma io non ho preso danno perché forse non stavano attaccando la sfera ma la sfera stava facendo danno a loro ma non hanno preso danno Sì che l'hanno preso danno usa ora tanto lo puoi direzionare direzionale magari conosci tutti gli smear finali potresti anche sapere non sono qui per studiare sono qui per non sei, eh, infatti conoscere gli Smash Final non significa studiare significa avere una conoscenza generale di cosa di cosa ti potrebbe aspettare in uno scontro ce la fai a colpirlo nope. Beh, no Isaac il Lucario ora è anche Laura quindi dai backslash Yeee, yeah, cioè è stupido scatola mm. Ok Scatola Cosa punzi. vuol dire? Punto esclamativo! Madonna! Ah, se tu dici Ah! Mm. ah milk tank, Milk. Tank. Ok? Oddio, milk tank era odioso la s la.. sconfiggere di Pokémon, si curava sempre. Il Pokémon cosa? Pokémon! Pokémon Pokémon! La mossa speciale standard sì. sarà più potente, il nemico sarà più mossa. Io mi sarei aspettato tipo il nemico sicura. Tipo sempre. Però vabbè bene. No. In che gioco sicura? Oh, in tutti i giochi qui appare il tank. Ok. Allora, con l'emergenza Ti rigeneri moltissimo quando raggiungi. Ok. Sono lui e lui. Mm. Tenere la palestra di tipo normale di Yoto. Ma perché fai così ogni domanda che ti faccio? Perché non capisci. Nei giochi Pokémon, non lo so dove non lo so. In un gioco pokemon fa così. No, quindi non in tutti i giochi in cui.. Ma non lo so, non lo so io. <ride> non fare il riferimento. Tu non sei un riferimento. Cioè non lo fare se non lo sai. Easy. Lol. perfetto win. 0% ho preso dai veloce ne riusciamo a fare altre due se tutto va bene no solo uno no, tu, tu, tu è possibile pure mettere la tu fai il stupido. maestro io poi faccio quello che sta là ma so che ne so il più potente è questo quindi mettiamo quello che vogliamo consigliati i i, i. signor stucco what ed è un barbatrucco no togli il terreno. Oh, Madonna, un messaggio sto vedendo. <ride> quanto sia assillante. Sil Sil fece di Wi-Fi! Trainer di WiFi. Trainer di WiFi. WiFi trainer. Appena Tenda chiudiamo minuti. No. Appena chiudiamo il video devo devo personalizzare il, il Miss Miswar Fighter. Ok così lo posso usare quando. mentre io installo la telecamera per il PDS. Sì. Che si sì, non, non possiamo usare una capture card perché le hanno smesso di vendere. Quante casi? Cioè no, io non ne ho trovate. Tu non le hai trovato, ma ci sono sicuramente. Impossibile ma che hanno smesso di vendere totalmente. Boh. C'era scritto sold out. Tu c'era scritto sold out. In quel negozio dove sei andato stava scritto al massimo. Sono andato su internet eh, vuol dire che sei... il negozio migliore di tutti? si, sì, è eh, il profuso sul, sul sito su tanti siti, sono così? quanti? e quali? soprattutto? tre? quali? No, no, non mi va di dirti di tutti i particolari d'invisiti dimmi oraaaaaaah backslash, backslash. Che hai preso il costo cattivi l'oggetto? Quanto inutile può essere in Non lo so, me la. l'ha consigliato di un'altra. E la madonna, due anni e mezzo e 47 minuti. Cioè, no, si sta.. si sta una cosa devi fare, cioè caricare un colpo e mandarla fuori. Eppure quello riesce a non fare. Mio dio. Yeah. Fito nestro. Estro. Spirito pesto. Pesto. Destro. Ah. Chi sta dopo, voglio vedere? No, eh, emporio, compriamo tutto. Ah. Non possiamo fare niente ormai. Compriamo nell'emporio e poi basta. Banana Kong. Uh, sperabilità, va bene? Yep. Andiamo a vedere la cosa che abita e poi basta. No, tanto non abbiamo di sicuro abbastanza, che ci sta... Ok. Dorri, sì. Oh, no. Non abbondio. Ma è fermo, e fermo devo vedere. Cosa? <ride> cosa? Ti ho detto dove tanto di 86, sicuro. oh mio dio. Oddio, oddio. Allora, qui no, questo no... 86, a picchia. Non speciali più, subito. Ok, ciao. <ride> no. Quindi, nella prossima parte di Super Smash Bros Ultimate, sbloccheremo quel personaggio. E poi faremo altre cose molto meno interessanti di quello che dico io. Quindi, ci vediamo la prossima. Yeah. C'è Luigi. Sì. Ciao. Ciao.